Ciao ragazzi! Allora, su questa nuova playlist vedremo alcune cose importanti sui sistemi operativi Per prima cosa vedremo i sistemi di numerazione che è importante sapere la conversione tra un sistema all'altro su questi due video vedremo quelli più importanti cioè il sistema decimale, il sistema binario, il sistema otale e il sistema esadecimale e come si passa dall'uno all'altro. per prima vedremo quelli due cioè il decimale e il binario e la conversione tra loro e su un altro video vedremo quelli due allora cominciamo, andiamo a vedere per prima il sistema decimale allora, per sistema numerico decimale si intende il sistema di numerazione posizionale a base 10 che per rappresentare i numeri utilizza 10 cifre cioè da 0 a 9. Deve diventare nostra regola che dobbiamo cominciare a contare da 0 cioè diciamo che sistema decimale che ha 10 numeri però non è compreso il 10 Perché cominciamo a contare da 0 da 0 fino al 9 sono 10 numeri allora andiamo a vedere che significa che un sistema numerico posizionale sistema posizionale significa che la posizione di ogni numero di ogni cifra rappresenta qualcosa cioè migliaia centinaia decine unità eccetera quello esponente qua è la posizione e questa qua è la base così se dobbiamo rappresentare il 1125 noi lo dobbiamo rappresentare così 1 per la base all'esponente che è la posizione cioè questo ci fa 1000 più 1 per la base del sistema alla posizione alla seconda, cioè questo ci fa 100 1 per 100 ci fa 100, poi 2 per 10 alla prima, 10 alla prima ci fa 10, cioè 20, più 5 per 10 alla 0, cioè questo qua ci fa 1, cioè 5 per 1 ci fa 5. Se facciamo la somma risulta il 1125 che lo scriviamo così a base 10 se per esempio io cambio posizione a due numeri, cioè porto il 5 davanti e porto l'1 dietro, questo sarà assolutamente un altro numero, perché avrò 5 per 10 alla terza che su un sistema posizionale a base 10 questo mi fa 5000 che è diverso da questo allora sistema posizionale era questo ricapitolando dobbiamo capire che il sistema posizionale significa che ogni cifra di un numero scritto rappresenta una dimensione diversa cioè questo rappresenta migliaia questo centinaia centine questo unità come si vede qui? e cioè se io scrivo per esempio il numero 1, 5, 9 questo significa che lo, po lo posso esprimere con 1 per 10, 0, 1, 2, è, questa è la posizione, 1 per 10 alla seconda, più 5 per 10 alla prima, più 9 per 10 alla 0, che questo mi fa 1 per 100, più 5 per 10 più 9 per 1 cioè 159 allora andiamo adesso a vedere il sistema binario allora il sistema numerico binario è un sistema numerico posizionale in base 2 esso utilizza solo due simboli di solito indicati con 0 e 1 invece delle 10 cifre utilizzate dal sistema numerico decimale quello che abbiamo visto prima Ciascuno dei numeri espressi nel sistema numerico binario è definito numero binario, cioè un numero binario sarà del tipo 1000111010111. per esempio. Si dica così, per la base 2, cioè che è binario. Un numero binario è una sequenza di cifre binarie, dette bit, e ogni cifra in posizione n. Votate da destra verso sinistra iniziando da 0. Avendo questo numero qua, cioè quello che ho scritto prima, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, cosa ci dice voi? Che ogni cifra in posizione n, votate da destra verso sinistra iniziando da 0. È un sistema posizionale cioè abbiamo l'esponente che indica la posizione cominciamo sempre da 0 0 1 2 3 4 e quello significa che questo numero qua si indica come 1 per la base come abbiamo detto anche al sistema decimale 1 per la base al esponente la dodicesima più 0 per la base all'uddicesima più 0 per la base alla 10 e così via fino a 1 più 1 per la base la 0 e questo qua fa sempre 1 qualsiasi numero alla 0 fa 1. Facendo la somma, questa qua, il numero che risulta sarà il numero decimale. Così facile di trovare da un numero binario il numero decimale. Andiamo a vedere alcuni esempi. Allora, come abbiamo detto poco fa, se dobbiamo trovare il numero decimale che corrisponde al numero binario, dobbiamo procedere così, dobbiamo scrivere il numero binario, così, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, e poi cominciare con gli esponenti, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cominciando sempre dal 0, non lo dimenticate. Allora, e poi scrivo così, 1 per la base al esponente, alla posizione, più 1 per la base, alla posizione, alla c2. Dopo, la quarta posizione stiamo trovando un 0, o lo possiamo scrivere senza capire niente o non lo possiamo anche scrivere poi più 1 per 2 alla terza più 0 per 2 al quadrato più 1 per 2 alla prima più 0 per 2 alla 0 facendo la somma 1 per 2 alla 6, cioè 1 per 2 alla 6 fa 64, più 1 per 2 alla quinta gli fa 32, più 0, più 1 per 2 alla terza gli fa 8, più 0, più 1 per 2 alla prima gli fa 2, cioè questo qua fa 2, 1 per 2 fa 2, più 2. 0 se facciamo la somma questo qua fa 106 che è un numero decimale lo dobbiamo scrivere sempre e così via si può convertire qualsiasi numero binario in un numero decimale con questo semplice modo allora, adesso andiamo a vedere come si converge un numero con la parte decimale cioè come si trovano i centesimi, i millesimi, i decimi e così via da un numero binario in un numero decimale allora il modo è lo stesso dobbiamo riscrivere il numero 1 0 1 1 1 0 virgola 0 1 1 0 cominciare sempre dal 0 la posizione 0 1 2 3 4 5 da questa parte meno 1 meno 2 meno 3 meno 4 e non dimentichiamo che la base è 2 allora qua si scrive 1 per la base alla posizione alla quinta più 0 per la base alla quarta più 1 per la base alla posizione cioè 3 più 1 per la base alla seconda più 1 per, per la base alla posizione che è 1 poi 0 per la base alla 0 più uguale 0 per la base alla posizione meno 1, più 1 per la base alla meno 2, più 1 per la base alla meno 3, più 0 per la base alla meno 4, poi facciamo i calcoli, 1 per 2 alla 5, cioè 1 per 3 da 2 che fa 3 da 2, più 0, più 1 per 2 alla terza che fa 8, scrivo meglio, più 1 per 2 al quadrato che fa 1 per 4 che fa 4, più 1 per 2 alla 1 che fa 2, 2 alla 1 fa 2, più 0, più 0 per 2 alla meno 1 che significa 2 alla meno 1? semplicemente significa questo qua 1 fratto 2 alla prima cioè un mezzo 0,5 cioè 0 per 0,5 fa 0 più 1 per 2 alla meno 2 2 alla meno 2 quale con 1 fratto 2 al quadrato, che fa 1 frato 4, che fa un quarto, cioè 0,25 più 0,25. 1 per 2 alla meno 3, cioè 2 alla meno 3 fa 1 frato, 2 alla terza, cioè. 1 tratto 8 che è uguale a 0,125 e questo è 0 per qualcosa che fa 0 allora facendo i conti risulta che questo numero corrisponde a 46,375 in base 10. come capite ragazzi dovete fare tanti esercizi per abituarvi con i calcoli con le forze di 2 cioè 2 alla 0 che fa 1 2 alla 2 che fa 4 2 non so alla 10 che fa 1024 intanto io vi lascio un manuale in formato pdf sotto il video lo potete scaricare e studiare di là poi andiamo a vedere come si va dal sistema decimale al sistema binario allora andiamo a vedere come si converge il 2019 del sistema decimale al sistema binario la parte più difficile è di trovare quanti bit servono per rappresentare questo numero in un numero binario cioè abbiamo detto che i bit sono la posizione se ci servono 2 alla 20 cioè vedi bit 2 alla 10 cioè 10 bit o per esempio 2 alla 9, 9 bit. Il 2019 si trova tra il 2 alla 10 2019 e il 2 alla 11 che 2 alla 10 fa 1024 questo qua fa 2048, questo è più grande. Non mi serve. Allora diciamo che ci servono 10 bit, cioè cominciamo a scrivere così: 1024 512 256 1038. 64, 32, 17, 8, 4, 2, 1 e poi vedremo quale di questi, queste posizioni è 1 o 0 cioè se ci serve prendere il 1024, il 5 12, il 256 e sommandoli il risultato ci fa 2019 allora andiamo a vedere cominciamo dal 1024 il 1024 è più piccolo dal 2019 allora perdiamo e sicuramente dobbiamo trovare quali di questi qua dobbiamo sommare per raggiungere il 2019 allora 1024 il 512 ci serve sì perché 1024 più 512 ci fa 1536 questi due qua ci fanno 1536 che è più piccolo dal 2019 poi il 256 lo possiamo prendere? sì perché 1536 più 256 ci fa 1792 sommando questi qua siamo raggiunti qua che è più piccolo? dal 2019. Allora, procediamo. Anche qua un asso. Il 128 ci fa? Certo, perché 1792 se sono 128 mi fa 1920. È più piccolo dal 2019. Allora anche qua un asso. Allora il 74 mi fa? Certo che mi fa. Perché siamo raggiunti al 1920 e se aggiungo 64 mi fa 1984 allora passo anche qua il 32 mi fa andiamo a vedere 1984 più 32 mi fa 2016 siamo arrivati mancano 3 allora mettiamo anche 32 poi 2016 più 16 fa 2032 che è più grande del 2019 che volevo il 16 non lo prendiamo neanche l'8 perché abbiamo detto che ci mancano se tolgo oh, 2019 mancano 3 allora questo è 3 no questo è 3 no però 2 più 1 3. Allora il mio numero è questo qua. Allora possiamo scrivere che 2019 base 10 corrisponde a 1 1 1, 1, 1, 1, 000, 1 1 alla base binaria. La base più difficile è di trovare quanti esponenti devo prendere cioè come si rappresenta il 2019 qua abbiamo trovato che servono 10 bit cioè 2 alla 10 che significa che cominciamo dal 1024 come ho detto prima ragazzi sotto ci sarà un manuale con cui potete studiare e questo lavoro diventerà più facile e facendo tanti esercizi alla fine non serve neanche il manuale e non dimenticare mai che questo 1 qua significa 2 alla 0 cioè Cominciamo dal posto 0 e andiamo verso sinistra, così via. Poi andiamo a vedere un altro esercizio. Andiamo a rappresentare il 375 a base binaria. Allora, la prima cosa che dobbiamo trovare è quanti bit servono per rappresentare il 375. Allora, il 375 si trova tra il 256 che 2 alla 8 e 512 cioè 2 alla 9 come abbiamo detto anche prima dobbiamo prendere questo qua cioè ci servono 8 bit allora 256 poi è 100 Sessantaquattro, 32 settici otto, quattro, due, uno. Questo è due alla otto, due, alla sette, due, alla sei, due alla quinta, due alla quarta, due al cubo, 2, quadrato 2 alla 1 2 alla 0 allora il 256 ci serve? certo perché è più piccolo dal 375 poi 256 più 128 fa 384 se cioè questo è più grande dal nostro numero 375, allora c'è dove è dato? non ci serve 0, siamo rimasti a 256 più 64 fa 390. Che è più piccolo da 375. Allora, ci serve. Abbiamo 390 più 32 fa 352 che più piccolo da 375 procediamo allora siamo rimasti a 375 più 16. fa 368 ancora più piccolo da 375 allora ci serve anche il 2 alla quarta allora 368 più 8 che fa 376 no questo è più grande da 375 allora neanche l'8 ci serve siamo rimasti a 378 l'8 non ci serve abbiamo 4 che fa 372 è poco più piccolo del 375 allora anche il 4 ci serve mettiamo un asso poi quanto manca abbiamo il 375 e siamo al 372 mancano 3 allora 2 più 1 fa 3 cioè 1 e 1 e questo è il nostro numero binario cioè 300 75 decimale e il 10 1 0 1, 1, 1. Non dimenticare che questo che non ci serve. Non lo lasciamo vuoto, dobbiamo mettere 0. Adesso prendiamo prima questa parte, 231 allora 231 quad di bit servono il 231 è fra 256 231 128 che il 256 è 2 alla 8 128 è 2 alla 7 apriamo questo qua cominciamo allora da 128 allora 128 64 32 16 8 4 2 e 1 facciamo lo stesso procedimento 128 ci serve Certo, perché è più piccolo dal 231 Allora, siamo arrivati a 128 Più 64 Quanto fa? 192 192 è più piccolo dal 231 Allora qua un asso Siamo arrivati a 192 poi 192 più 32 fa 224 che è più piccolo dal 231 un asso anche qua 16 siamo arrivati a 224 più 16 fa 240 che è più grande dal 231 allora qua un 0 non ci serve allora siamo rimasti a 224 più 8 fa 232 che è questo è più grande dal 231 allora neanche l'8 ci fa Ancora 224 più 4 fa 200 che è più piccolo del 231. Ma qua un asso, quanto ci è rimasto? Ci mancano 3. Eh, allora 2 più 1 3. metto due assi qua, e questo numero mi fa 231 allora, andiamo adesso a vedere questa parte qua cioè il 5. come abbiamo detto che dobbiamo calcolare i valori a destra del comma e la base cioè l'esponente è negativo, alla meno 1 2 alla meno 2 2 alla meno 3 2 alla meno 4, eccetera. Allora, 2 alla meno 1 fa 0,5, 2 alla meno 2 fa 0,25 perché è un quarto 2 alla meno 2 è uguale con 1 fratto 2 alla 2, cioè un quarto ci fa 0,25 e così via, 2 alla meno 3 fa 0,125 e 2 alla meno 4 fa 0,0625 allora, andiamo a vedere 0,5 ci serve, certo perché è più piccolo da 0,5625 allora, qua mettiamo un asso abbiamo 0,5 0,25 ci serve, andiamo a vedere se aggiungo 0,25 qua questo diventa 0,75 no, perché è più grande da questo qua allora qua, 1, 0. poi 0,125 ci fa 0,125 0,5 più 6 vedi 5 no anche questo è più grande allora anche questo non ci serve e poi questo qua ci serve più 0,0625 questo ci fa 5, 6, 3, 5. eccolo allora mettiamo un asso qua e abbiamo finito e alla fine come è diventato questo numero in binario se aggiungiamo tutto questo che abbiamo trovato 1 1 1 0 0 1 1 1 che è la prima parte punto questa parte qua la parte decimale 1 0 0 1 e questo è tutto ragazzi per adesso è tutto su questo video abbiamo visto il sistema decimale e il sistema binario al prossimo video vedremo il sistema otale e il sistema esadecimale e la conversione al sistema binario cioè dal otale al binario e dal esadecimale al binario che ci servono per la gestione della memoria sui sistemi operativi. Spero che vi è stato chiaro ragazzi se vi è piaciuto il video mettete mi piace seguitemi su tutti i social per non perdere i prossimi video e non dimenticare che sotto il video ci sono dei file pdf con tutti gli esercizi e un manuale per risolvere facilmente questi esercizi a presto ciao